Mi direi che il futuro della lega piemontesa è infinito, perché è una che vende al cœur, ma resterà sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. L'Italia fa la miglior cosa del mondo, ma anche la più sostenibile, perché non si inquina più. C'è naturalmente la tutela degli esporti nel ciclo produttivo non si usa i bambini piccoli ad esempio per fare i lavori ci sono i sindacati chiaramente ci sono i contratti di lavoro quindi se si fa il sistema e l'Italia fa il sistema davvero ha una voce autorevole a livello globale forse ha la voce più autorevole a livello globale sul fashion quantomeno sul fashion di alta moda che poi è quello che le aziende di inglese servono Tessile Salute è un'associazione no profit nata nel 2001, ci occupiamo di ecotossicologia o di sostenibilità chimica. Abbiamo messo insieme a livello nazionale le competenze diciamo, tecnico-scientifiche del settore tessile con le conoscenze della fisiologia umana e del sistema sanitario per percorrere due strade, una parte fare ricerche, quindi magari riuscire a realizzare dei prodotti innovativi per aprire nuove nicchie di mercato alle aziende, e dall'altra usare la leva della tutela della salute e del consumatore come leva di tutela del prodotto di qualità o del wiki di Tessile Salute si muove su due ambiti di competitività. uno è quello privato e quello pubblico. In ambito pubblico forniamo supporto tecnico alle autorità competenti, quindi ai ministeri, in modo da riuscire a fare politiche che tutelino la competitività del sistema manifatturiero italiano, ma dall'altra, rispetto alle imprese, mettiamo le imprese in condizione di rispondere serenamente a qualsiasi richiesta arrivi dal mercato, quindi siamo siamo un loro consulente chimico, siamo l'unica realtà nazionale in cui tutti gli stakeholder assieme lavorano per definire ad esempio delle linee guida che sono regole sulla sostenibilità chimica in modo di fare ordine e chiarezza su un mercato che se no sarebbe abbastanza dal nostro punto di vista che è uno spicchio della sostenibilità, per rendere un'azienda o una filiera sostenibile bisogna metterla totalmente tracciata, quindi sapere esattamente quali sono le aziende che fanno parte di una filiera a partire dalla materia prima fino alla realizzazione del capo finito. Poi bisogna sapere quali sostanze usano e anche come le usano e la produzione può essere sostenibile usando delle sostanze decisamente pericolose, ma non usate con una buona classe di fabbricazione. Allora, Declinare la sostenibilità chimica vuol dire riconoscere esattamente azienda per azienda come sono usate le sostanze e quali sostanze vengono usate. Questo fa anche la differenza dell'azienda italiana, italiana rispetto al resto del mondo, perché la tracciabilità della filiera non è una cosa banale, ma le aziende italiane ce l'hanno serenamente. Associati oggi siamo 120 circa, la storia maggioranza sono aziende, aziende manifatturiere, eh? sono in sette regioni diverse perché siamo nati qua ma la dimensione nazionale l'abbiamo raggiunta da un po'. Il mercato oggi richiede la sostenibilità, è diventato un driver per le vendite, ma sul mercato si trovano le affermazioni le più disparate, anche qualcuna assolutamente non attendibili, invece riuscire a dimostrare che un'azienda o meglio tutta la sua filiera produttiva è sostenibile, questo è un gol importante, fa la differenza del medium interi rispetto ai concorrenti di Limba. Siccome la gestione della sostenibilità è estremamente complessa, non c'è nulla di semplice e qualsiasi affermazione, anche un semplice numero, un semplice requisito, deve essere guardato a 360 ⁇ Quindi non si può fare che così, cioè solo lavorando tutti insieme si riescono a definire delle regole attendibili che inattaccabile da questa sicurezza vogliamo dire anche etico cioè l'Italia deve riaprirsi al mondo cioè lo stesso territorio di che è sempre stato aperto al mondo ma bisogna ulteriormente riaprirsi al mondo cioè solo confrontandosi senza paura probabilmente si riesce a trovare le soluzioni il futuro che penso è Un'Italia serena nel senso che ha le potenzialità umane enormi, ma che sia in grado di poter far sì che queste potenzialità possano davvero esprimersi compiutamente.